Care amiche ed amici, <coughs> qui ancora una volta il Vostro Santen Chan. E quest'oggi eh, voglio iniziare una nuova serie di trasmissioni eh, dedicate alla meditazione. Oggi parleremo dell'introduzione sommaria alla legge di causa ed effetto, detto altrimenti in sanscrito karma. Basilarmente esistono tre modalità di accumulazione del karma accumulazione con il corpo, con la parola e con la mente per ciò che riguarda il karma fisico devono esistere quattro condizioni perché possa maturare uno, il corpo, che viene considerato quale base operante 2. Il pensiero. 3. L'azione. 4. Il compiersi dell'azione. Il karma, ai fini della maggiore o minore maturazione dell'effetto, può risultare essere A. accumulato e compiuto. B. accumulato e non compiuto. C. non accumulato. E compiuto per esempio, e rispettivamente alle precedenti modalità a desiderare di uccidere ed uccidere effettivamente, b desiderare di uccidere ma non farlo, c uccidere senza intenzione o perché costretti. Si distinguono inoltre un karma proiettante o introduttore, in quanto introduce la rinascita. Un karma determinante che crea le condizioni nelle quali si svolgerà l'esistenza. Anche in questo caso esistono più combinazioni. Karma introduttore e determinante virtuosi, che daranno luogo ad esempio a una nascita di tipo umano piacevole. Introduttore e determinante non virtuosi che daranno luogo ad una rinascita animale spiacevole. Introduttore virtuoso e determinante non virtuoso che daranno luogo ad una rinascita umana non provvista di tutte o di parte delle condizioni circostanziali favorevoli alla predica del Dharma introduttore non virtuoso e determinante virtuoso, che daranno luogo ad una rinascita animale piacevole, quale quella di un animale da appartamento. Vi è una ulteriore quadripartizione dell'esito karmico che si riferisce principalmente alla similarità con l'azione compiuta. Si tratti di un'azione virtuosa o di un'azione non virtuosa. Prendiamo come esempio l'azione non virtuosa, estremamente negativa dell'uccidere. Avremmo 1. L'effetto principale, la rinascita in uno stato sfavorevole di esistenza, 2. L'effetto simile alla causa, in una futura rinascita si verrà uccisi o si vedranno uccise le persone più prossime. 3. L'effetto simile all'azione. Si mantendrà la tendenza ad uccidere ancora nelle vite future, moltiplicando così il karma negativo. 4. L'effetto sull'ambiente. Seppure verrà ottenuta una rinascita in uno dei tre reami superiori, esseri umani, semidei, mondani o dei mondani, ci si troverà in un ambiente carico di tensioni violente. Il karma viene infine incrementato dalla frequenza e regolarità con le quali viene compiuta una determinata azione, nonché dall'intensità della motivazione ad essa relativa. Care amiche ed amici, questo è stato tutto per adesso riguardo al karma. Vi ho letto una breve introduzione sommaria alla legge di causa ed effetto. Detto altrimenti, karma. Vi saluto come sempre il vostro santo chan. Continuate a seguirmi, grazie dell'ascolto e non dimenticate di guardarmi in YouTube. Arrivederci e grazie.